Benditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Acqua Minerale Maniva, Una acqua minerale con sorgente nel Bresciano pilotata da Michele Foglio, il suo CEO, l'amministratore delegato che è qui con me. Michele, benvenuto. Grazie altrettanto. Qual è la storia di Acqua Maniva? La storia di Acqua Maniva parte nel 1998, da zero, dal prato, sulle Alpi Bresciane, a cavallo tra Brescia e Trento, ai piedi del Monte Maniva, ecco il nome da dove viene, e quindi pian piano entriamo nel mercato dell'acqua minerale italiana da perfetti sconosciuti, ci facciamo la gavetta, ci facciamo le ossa, allarghiamo la distribuzione che oggi ci vede presenti a livello oramai nazionale e quindi abbiamo percorso anche noi i nostri 20 e 8 anni di storia per trovare finalmente una visibilità nel mercato a oggi sono 24 anni ben 24 anni che acqua maniva è sul mercato raggiunge direi ormai in modo molto capillare tutte le regioni italiane e la grande novità che siete venuti qui a presentare al popolo del vending a venditalia quest'anno è quella che tu tieni tra le mani di cosa si tratta? Allora, noi l'anno scorso abbiamo chiuso l'anno con 150 milioni di bottiglie, 70% PET, 30% vetro a rendere, però il mercato ci chiedeva una novità, un'alternativa, c'è questo mondo del plastic free che avanza dove non si sa bene a volte cosa eh, proporre come alternativa ed ecco, pensa ripensa, abbiamo deciso di entrare nel mondo dell'acqua nel cartone brick da mezzo litro e da litro, tecnologia della Tetra Pak Italia che in partnership su questo progetto ci sta molto supportando. Cosa racconta questo brick? Racconta che ha un'impronta ambientale ridotta che è riciclabile al 100% perché l'80% è cellulosa proveniente da foreste della Scandinavia certificate FSC. Il tappo è sì plastica ma deriva dalla canna da zucchero che quindi ricresce ed assorbe anidride carbonica e quella leggerissima barriera interna di alluminio viene anche quella riciclata. Oggi 55 cartiere in Italia sono operative per prendere, spappolare questo prodotto, separare la cellulosa dalla plastica e dall'alluminio e riciclare al 100% questo contenitore. Quindi è un'ottima alternativa alla bottiglietta di PET tradizionale da 50 CL che comincia ad avere un problema di smaltibilità. Ecco, in realtà noi operatori lo sappiamo, il PET è perfettamente riciclabile al 100%, nell'economia circolare se diventassimo tutti bravi ed etici nel conferirlo non è più un fine vita ma è un ritornare in vita con un'altra bottiglia. Però oggi il mercato comunque ha bisogno di novità, ha bisogno di qualcosa anche di diverso, quindi noi non vogliamo creare la contrapposizione PET eh, brick in cartone. È un'alternativa che proponiamo al mercato e che vediamo anche qui a Venditalia che il mercato la vede molto bene e quindi siamo abbastanza ottimisti su questo lancio che avverrà tra un mese. Un mese che ormai rappresenta nell'inizio dell'estate riuscirete poi viste le tante richieste io la dico mentre, mentre succede mentre stiamo facendo questa intervista ci sono più persone che sono molto interessate a questo articolo richiedono informazione e sotto sotto sento va bene mi serve proprio per quest'estate ma riuscirete poi a fornire tutto questo materiale ai, ai gestori in italia in modo massivo direi. Fabio, questo è un tasto dolente, delicato, stiamo cominciando a fare scorta di materiali da Tetra Pak, perché è lei che ce lo fornisce, proprio per reggere quello che sarà il primo urto estivo di lancio, quindi siamo fiduciosi, anche se siamo consapevoli che è il momento che tutti quanti viviamo con la carenza di tutto, di tutti i materiali, eh, non è facile da gestire però ci stiamo organizzando. Ecco perché il problema è proprio quello cioè i materiali che in questo momento non sono esattamente disponibili come si desidererebbe. E allora Michele intanto io voglio ringraziarti per eh, la cura e l'attenzione con cui voi siete andati a inventare un, um, un progetto di, di questo tipo ma soprattutto io desidero richiamare ehm, l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per tutti coloro che sono dall'altra parte per chiedere informazioni a voi e magari chissà diventare vostri partner commerciali. Grazie dell'augurio e l'indirizzo di posta elettronica è info e il sito aziendale maniva.it. Grazie, grazie Michele, noi continuiamo dunque per ricercare e presentare attraverso telecamera e microfono le tante novità viste qui a Benditalia 2022, non andate via. Grazie per il contributo. Altrettanto, grazie a voi, buon lavoro.